Albano, Romina? Siamo come fratello e sorella. E lei prova a baciarlo dietro le quinte dell'anno che verrà, foto. Albano Carrisi e Romina Power. Che rapporto cè tra i due oggi che si sono esibiti all'anno che verrà, in onda a cavallo tra il 2017 e il 2018 su Rai 1. Albano parla del rapporto con Romina e di Tevo Ice. Il cantante di Cellino San Marco, intervistato dal Corriere della Sera, torna a parlare del primo, e grande, amore della sua vita. Artisticamente non è cambiato nulla. E di persona? Sono cambiate le circonferenze. Entrambi abbiamo qualche chilo in più. Nei sentimenti? Siamo come fratello e sorella. Sono circa 20 anni che non stiamo assieme ma abbiamo attraversato il brutto e il bello della vita. Adesso c'è un rispetto speciale fra noi. Nonostante l'abuso di gossip la gente ci ama ancora per l'essenza. Per abuso cosa intende? Mi dedicano 4-5 copertine alla settimana. Un giornale dice una bugia, un altro la cavalca. Li muove il dio denaro. Quindi conferma l'addio alle scene, farò il giudice a te voice, ci sono i concerti, ma il 1 grado gennaio 2019 appendo il microfono a una cornice. L'ho già fatta costruire. Non lo faccio con gioia ma con l'intelligenza dettata dal rapporto con la mia salute. Romina Power bacia Albano dietro le quinte dell'anno che verrà foto. A Storia Italiane, in onda mercoledì 3 gennaio su Rai 1 con Eleonora Daniele, è stato mostrato un dietro le quinte dell'anno che verrà in cui Romina si avvicina ad Albano e gli dice con il sorriso. Stavi venendo da me e a baciarmi. Tevo Ice Off Italy dal 20 marzo 2018 su Rai 2, cast. Da martedì 20 marzo, dopo un paio d'anni, ritorna con otto puntate, Tavoice Off Italy. Ancora 4 e giudici, tra loro l'unica conferma è al momento quella di Lungax. Ma anche Albano ribadisce che ci sarà. Conduce Costantino della Gherardesca.